Che cosa succederebbe se rimanessi incastrato in questo buco qui sotto e dovessi trovare un modo per uscire? Dunque, se salissi per di qua potrei arrivare fino al muro, ma siccome c'è una sporgenza non riuscirei a arrampicare fino a sopra. Da quest'altra parte il muro è troppo liscio, troppo alto e non ci sono sufficienti appigli. E quindi vince quest'angolo. Ho cominciato quindi a studiare le pareti, eh, non avevo molte idee. Ho iniziato a provare questa tecnica, ma arrivato a questo punto non c'erano più appigli e quindi ho dovuto scartare. L'unica opzione è passare per di qua. Comincio quindi a trovare delle soluzioni per mani e piedi, ma quando arriva la fine della grata mi rendo conto che per raggiungere il muro devo sporgermi di un sacco verso il fuori e questo mi fa estremamente... Paura. Allora faccio un bel respiro, cerco di ragionare e capisco che se mi muovo lentamente non scivolo e se non scivolo posso procedere con calma e finalmente concludere l'arrampicata. Che ovviamente mi rende un sacco felice perché ora che ho capito come si fa, mi sblocca la possibilità di farla in sicurezza e divertendomi. E comunque, raga, mi stupisce sempre il fatto che se fossi rimasto semplicemente a chiedermelo senza provarlo, non avrei mai immaginato che sarei stato in grado di fare una roba del genere. C'è chi la chiama stupidità, altri la chiamano creatività. Per me, sicuramente la cosa che mi ha fatto allenare per tutti questi anni è la curiosità: tipo chiedersi,